Ragazzi ragazzi siamo a pesca con il tankre, con il tank re trovato. Prima in un fossetto ho avuto una mangiata, un attacco, credo di un cavedano. Vai tank, passa la canna. Grazie. E adesso, adesso ci vediamo allo spot, no? Facciamo vedere la faccia di trovato un attimo, allora. trovato il pelato. Sì, questo, un Io Qua c'è lì. Mm -hmm. può... Oh, guarda, guarda qua a sinistra. Bollate. Finalmente. Poco male. Eh, ma questi qua, questi qua sono gli stani, noi dobbiamo andare lì. Beh, non è male però come no, no? Cioè. Brutto non è brutto? Eh, sembra anche abbastanza alta l'acqua. Rispetto. Vai in un Dove? Allora. Ah. Qua mi sa che allo schifare sarà il nostro migliore amico, sai? Il tuo migliore amico. Il Oh, guarda la continuano a. Con la Canada spinning non ci ho mai provato. Ah ma sono le tartarughe. Ecco cos'è che era che faceva tutto sto bordello. Ragazzi sto pescando con questa esca costruita, fatta con un vecchio eh, cucchiaino e. E niente, speriamo di prendere qualcosa oggi. Oh. Fra, ti giuro ho mangiato. Secondo me questo è... Eccolo, no! Fra. Fra, ti giuro, eh. Fra, non ti sto prendendo per il culo. Poi dal lago Pro lo, lo vedrai. Fra subito Subito così Questo qua era il tronco vabbè Glielho sfilato dalla bocca Prova a mettere un cucchiaino Visto che mi hanno dato a me con questo Che è una roba simile a un cucchiaino no. Fra, non ti dico cos'è saltato di là. Fra, ti giuro, fra, sarà stato un bus da 3 kg. Mi stai raccontando Fra, l'ho registrato con la GoPro. Dopo te lo faccio vedere. Te lo giuro su chi vuoi. Questa qua è la cava. Adesso peschiamo Adesso? Dove? Lì sotto, lo vedi? No. no C'ho il sole vedi? in faccia. Qua. Oh. Eh non vedo un cazzo. Qua dentro. Eh no, non lo però vedo. Però era interessante. Qua ci hanno fatto un video di Daniele Vinci, poi te lo faccio vedere. Preso qualcosa? Eh, ma è molto grosso. Ma ci sono solo quelli? è alto ma se l'ha fatto che mi hai fatto vedere dove c'erano gli scogli dove quello là aveva preso quel sì, basso si ma gli scogli sono verticali ma che cazzo guarda lì il basso guarda lì zitto zitto minchia quanti guarda zitto, zitto, guarda la guarda la zitto zitto zitto guarda là che cazzo sono tutti basso un po' più aspetta zitto, aspetta zitto. va bene incolami tutto Ma tanto lo prendi oh ce l'hai dietro oh. no no no mi intreccio Fishing with tank. Fishing with tank. Signori su Instagram. Tutti a seguirlo. Dio, va che bel pesci. Fra va che ce l'ho dietro anch'io. Eh fra minchia. Ma che pesci Dani? Sono bellissimi. Ma che, che belli. Dani. Guarda. Aspetta. Fa vedere. No? GG, bel pesce Mezzo chilo, anche di meno Mezzo chiletto no? Meno? Era più non Fanculo, adesso mi metto gomma anch'io tra un po' Però continuo con quest'esca che Cioè ci provo sempre Comunque fai conto che oggi non è tanto caldo quindi non sono incazzatissimi No no è meglio che sia così Sì però nel senso Guarda il spot è quello lì c'è un pontile gigante e poi lì c'è un eh, altro sì ce n'è un altro che sta pescando là Lo so lo so Lo vedi? Fra ma è anche già scappottato E eh, ho capito, però non è che ci devi andare sempre prima te Ci vuoi sempre prima te sugli spot Perché io faccio così? Bam, vedo, faccio due nage, c'è un pepeco in po' E eh, ho capito, e poi io arrivo dopo che i pesci sono già spaventati e non prendo un cazzo Ehi. Eh, E poi se vado una volta prima io ti incazzi, cioè Ma mi sono incazzato, ti chiedo di aspettarmi un secondo Fra aspetta aspetta C'è un bus qua Sì No ho incagliato Lo vuoi prenderlo con la mia? No voglio prenderlo con la mia fra Voglio provare a prenderlo con la mia pelle Con la mia esca La vedi là? Lì. Ah sì sì sì Mi lancio Sì sì vai vai è più grande del tuo Ecco ce l'hai Aspetta che mi tolgo se no mi ferri in bocca. Cosa? Provo ancora un po' con le mie esche Quanto e... sembrava una cazzo di canoa. Quale? Ora Qual lì i cigni che si mettono in scia. Fra, ti immagini venire qua col belli o con la canoa, Fra. Mano mano che rivoluzione. Qua è? Qua dove venivo quando ero piccolo? Però qua si poteva fare il bagno. E qua c'era tutta la rete che non potevi superarla Perché sennò morivi eh. Oh guarda, guarda, fermo, fermo il luccio, l'hai visto? Era un luccio, era un Lucio, Sì, l'hai sì, visto? Cato troia! oia Lancia, cazzo? Ma che cazzo Cazzo si urla l'hai visto fra? eh? pike era bello quello? vabbè, pinello ma bianca la pezza ti arrapperebbe un luccio anche un luccio da 6 cm mi arrabberebbe. ma semplicemente perché sarebbe una nuova specie è logico che... cioè cosa vuol dire fra? Ce dietro Fra parola ce l'avevo dietro Ce l'avevo dietro e qua dietro No porca merda Fra Fra Tancre Tancre! Oh! Minchia! Oh, Guarda, guargo, guardo, guardo, guardo! Non è piccolissimo, fallo cadere. Fallo cadere, fallo cadere. Ti dico di farlo cadere. Mi no. sono messo a gomma. Eh? No! No, l'ho slamato. Qua davanti. Piccolo, eh, però era sempre lo scappotto. Hai sentito? Butto io. No fra aspetta per favore fra fammi fare l'ultimo lancio poi butti te No ah. ma sono spaventati cioè ormai li ho, li ho, li ho bucati tutti e due Vai vai tira te Di fronte a me Preso? Cosa? Eh? Ok, è, è bellissimo. Sì, bello. Adesso mi sa che mi metto a gomma me anch'io. andato, è andato. Lì, ardono lì. Minchia come è partito. E niente, GG. Avevo fatto il video apposta per te perché avevo paura che non è arrivato. Eh, fra, grazie. Dopo mandamelo. Ho, sen ho sentito che mi chiamavi e sono venuto. Dani ha preso con un bombolone aspetta, posso fargli no, vedere? No fra ti prego fra, dimmi, dimmi dove, dimmi dove Guarda ti faccio, faccio Aspetta aspetta, vai ok Ragazzi, bombolone due Ragazzi chili. bombolone per Dani, guardate qua, vi faccio vedere Due k vedete? Vai Dani prendila Guarda fra come mi ha tagliato le unghie Guarda mi ha, porca, mi ha tagliato le unghie Porca troia, va bene ragazzi procediamo Ai Aspetta aspetta, mi sto facendo male Ho la spina dorsale eh. eh lo vuoi okay. che vai te? Ah, aspetta, vai, te lo, lo rilascio aspetta. da così, lo rilascio da così. Va bene, ok. Lo va bene. Eh, lo, ti aiuto a portarlo in acqua. Ragazzi, ragazzi. Oh, oh è, è andato subito. Ah, mi ha tutto tagliato. Ecco, anche a me, guarda. Dov'è sto pesce? Dov'è sto pesce? È andato avanti, è partito subito, oh. cazzo. Bravo Dani, bravo Dani, porca troia, porca troia, Duncan. Quanto tira bravo il 2 kg? Avevo la frizione aperta, meno male se non mi spaccava tutto. Bravo Dani, vieni qua, abbraccio. No, aspetta, aspetta, Vieni ad abbracciarmi. Vedi che questa era la cosa che ti serviva per rallegrarti. Fra, io che finalmente ho preso un 2 kg. Bravo chili. Dani, bravo. Ecco ti.